Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch di un glitch di soldi che era funzionante fino a ieri e ovviamente è uscito un after patch perché il glitch era funzionante fino a ieri, quindi oggi non funzionava e abbiamo questo after patch allora per fare questo glitch c'è bisogno di un amico e eh, voi dovete avere la vendor dentro la base operativa l'auto che volete duplicare a questo punto ragazzi vi dirigete verso la venger e eh, ovviamente dovete entrare nella venger e dovete creare una situazione un po' strana una situazione di bug adesso andremo a vedere come ragazzi allora in primis premete la freccia a destra fate il cerchio andate in eh, esci dalla base operativa e in pratica che cosa dovete fare dovete schiacciare prima start e poi x immediatamente quasi subito quasi contemporaneamente ragazzi vi si creerà questa schermata che state vedendo e non potrete fare più nulla sarete buggati a questo punto il vostro amico dovrà entrare nella vendor, ragazzi come state come avete visto diciamo quando entrerà nella vendor, insieme a noi gli si farà una schermata nera noi ragazzi in questa posizione non potremmo fare nulla io ho visto in alcuni video che tante persone chiudono GTA io invece ho provato così e funziona benissimo quindi andate in lettore multimediale quando siete sicuri che il vostro amico è dentro la vengare e ha la sch e schermata nera e fate sospendi applicazione ragazzi dopodiché chiudete il lettore multimediale come sto facendo io una volta chiuso il lettore multimediale vi ritroverete in gta online ovviamente vi crasherà la sessione ma il vostro amico rimarrà in quella schermata nera quindi andrete in un'altra sessione e diciamo attenderete l'invito del vostro amico come vi inviterà il vostro amico vi inviterà facendo eh, giochiamo insieme dal party quindi per questo dovete essere in un party è il vostro amico una volta che avete ricevuto l'invito giochiamo insieme vi unite alla sessione ragazzi è abbastanza semplice e per il resto il glitch eh, funziona in linea di massima come funzionava prima però adesso andremo a vedere come come si svolge il glitch in tutta la sua in, insomma in tutta la sua fase per capirci no quindi ci dirigiamo verso la vengare e come vedete il nostro amico è ancora buggato qui all'interno della vengare quindi che cosa dobbiamo fare Dobbra, dobbiamo premere start online attività facciamo gioco attività creare da rockstar andiamo in missioni e andiamo in un lavoro da titano quando siamo in un lavoro da titano staremo nella sala, premeremo cerchio e rimarremo in questa schermata a questo punto ragazzi il nostro amico dovrà premere andare comunque nel party e dovrà unirsi a noi tramite party perché è l'unica cosa che potrà fare quando gli comparirà uh, la seconda schermata lui accetterà e noi usciremo in maniera tale che il nostro amico si sbagherà allora ragazzi non l'ho fatto in due schermi perché era veramente semplicissimo come glitch da capire spero che ehm, riusciate a capirlo che vi entri in testa e come vedete l'altra persona è sbaggata a questo punto mh, come state vedendo anche in mappa, in radar il nostro amico è invisibile ragazzi quindi andrà come avete visto sopra nelle, nelle vostre auto e sarà in grado di guidare quindi adesso andiamo alle auto e andiamo a, a vedere come allora ragazzi alcuni di voi mi dicono che non fa guidare alcuni di voi mi dicono anche che eh, eh, sposta le ruote però non fa guidare oppure che non li fa sedere al posto di guida allora in pratica quando il vostro amico sta salendo voi dovrete scendere come tocca la portiera voi dovrete scendere però alcune volte questo bug non funziona perché come vedete il nostro amico rimane seduto esattamente eh, dove stava e quindi il bug diciamo non riesce adesso ve lo faccio rivedere questo è un consiglio che vi posso dare io ragazzi a me esce benissimo fatto in questa maniera come vedete io adesso anche ora non riuscirà lo sto facendo vedere perché non riesce fatto in questo modo il nostro amico è sempre al posto del copilota, quindi che cosa bisogna fare, ragazzi? Adesso vado a spiegarvi come lo faccio io. Allora, il nostro amico si mette da questa parte, o comunque un po' distante dalla macchina, dal lato de... del copilota. Io adesso sono salito di qua, però comunque sia, era per capirci. E tiene premuto triangolo, deve tenere sempre premuto quando sta per pigiare sulla portiera per aprire noi dobbiamo scendere come avete visto il nostro amico è sceso esattamente dalla parte opposta da, da dove è salito io adesso sono risalito di qui un'altra volta però comunque vedete il nostro amico parte da di qua, tiene premuto triangolo da questa parte come tocca la portiera? ora scendiamo e automaticamente passerà al posto di guida ragazzi Almeno a me in questa maniera ha sempre funzionato sia con questo glitch sia con l'altro glitch Anche se con l'altro non ho assolutamente avuto problemi di questo tipo, non mi è mai successo Infatti comunque ricaricherò anche l'altro subito dopo questo perché ehm, diciamo è ancora funzionante Quindi ve lo, ve lo ripropongo Una volta fatto ciò ragazzi dovete curarvi se c'è il teletrasporto come avete visto Quando c'è il teletrasporto siete pronti a fare il glitch io adesso esco qui dalla base operativa perché, come al solito mi dimentico sempre di mettere fuori una LGRH8 normale anzi qui c'è una macchina ma non è la mia LGRH8 quindi divento un motorcycle la rimando in deposito e col meccanico mi chiamo una LGRH8 un attimino di pazienza e facciamo il tutto Qui È un problema, ragazzi. Va bene. La chiamo da queste che sono in deposito. Va bene uguale. Tanto comunque sia sempre una LGRH8. Eh? E quindi nulla, questo mi succede perché ho il garage a 6 posti, quello che sta qui vicino. Che mi risultava molto, diciamo molto più semplice per fare il glitch. Sentite rumori di fondo, ragazzi, fate casa alla Vastoviglie. Sembra che qualcuno rotta. Ma non rotta nessuno quindi continuiamo a fare il glitch allora aspettiamo che arrivi l'auto l'auto è arrivata e adesso vi faccio vedere la targa di quest'auto ragazzi guardate bene la targa di quest'auto ragazzi che questa qui in pratica eh, diventerà la targa della nostra LG RH8 della retro custom quando usciremo a questo punto ragazzi eh, ritorniamo nella, nelle vicinanze della base operativa che comunque ne so fatto da uno strappo dall'auto rientriamo dentro, quanto romper per cazzo questa animazione ragazzi non la posso vedere più anche perché poi so due animazioni, manco una, c'è cioè quella delle porte e c'è cioè quella della discesa. Guardate quanto è buggato, con me c'era il mio compagno che mi sta aiutando a fare il glitch, il mio compagno sembra brutto, la mia ragazza, meglio, e lì si vedeva, invece è qui. A questo punto vi mettete qui e fate la storia del teletrasporto, prendete premete X e triangolo insieme e vi farà uscire la vostra auto che avrà cambiato targa adesso ve la faccio vedere meglio appena sono in strada che qui non si vede il cazzo come vedete la targa è cambiata ragazzi quindi andiamo a chiamare il nostro centro operativo mobile lo chiamiamo e automaticamente ritorniamo nel centro operativo mobile allora ragazzi, qualcuno mi dice che il centro operativo mobile può essere anche vuoto però io ci tengo sempre una LG RH8 e per me va benissimo quindi vedete voi, insomma fate come vi pare però io lo tengo sempre pieno con una LG RH8 entrate dentro il vostro centro operativo premete freccia a destra, entrate dentro e l'auto sarà già vostra già un clone duplicato un con una targa pulita e bella e pronta ad andare a vendere ragazzi allora, la mia raccomandazione per le vendite l'ho già detto c'è scritto anche nella guida che ho realizzato quindi per chi non lo sapesse andasse a vedere la guida ve la lascerò alla fine del video e... diciamo che tanti dicono che si è aggiornato il limite non si è aggiornato un cazzo è sempre stato così quindi ragazzi io vi raccomando di non vendere eh, tre auto per esempio in due ore non dovete venderle e dovete vendere un'auto ogni 61 minuti no ogni 60 deve passare un'ora perfetta dalla vendita di un'auto all'altra quindi se avete tre auto ne vendete una allora una ogni 61 minuti ragazzi mi raccomando e non raggiungete mai la soglia del vostro limite giornaliero come vedete ragazzi l'auto è qui l'abbiamo duplicata perfettamente quindi il glitch funziona, che altro dire, è un bug diverso da quello che avevo portato prima io, eh, che si faceva con l'amico dentro il suo avenger, però anche questo è abbastanza efficace. L'importante è prenderci la mano all'inizio quando dovete premere il tastino, che dovete premere eh, Start e X, però funziona benissimo. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti!